Siamo nel mondo della famiglia Adams e dobbiamo seguire delle torce per trovare il mistero più oscuro di mercoledì Sarà pieno di percorsi incredibili e misteri assurdi Guardatelo fino alla fine perché è molto oscuro e misterioso sì. Porca puzzarda, devo seguire tutte queste torce qui Ci sono delle piattaforme, tipo queste cose mi guidano Verso una direzione E io in questa serie vorrei fare pochi tagli Perché magari trovate qualcosa che io non trovo E sarebbe veramente utile Se voi me lo diceste nei commenti Qua c'è pure uno scheletro Che brutta cosa Oh mio dio Poverini Chissà che fine hanno fatto Ma questo mondo a quanto ho capito È un mondo Maledetto Una roba del genere Da Mercoledì Addams O comunque dalla famiglia Addams E io per trovarli Devo seguire queste... Torce, Ah, e lì ne vedo un'altra Ma lì in fondo vedo una casa Ascolta un attimo, andiamo velocemente Perché qui c'è da capire Peraltro, ditemi, scrivetemi nei commenti se vi piace questa shader Perché nel caso la porto anche in altri video Perché a me piace, devo dire Comunque, seguiamo queste torce Che sono veramente molto inquietanti Ciao signor Piggy, come stai? Oh, quanto sangue, porca puzzarda, io ho stra paura, non voglio affatto avere niente a che fare con questi pazzi della famiglia Adams. Cioè, allora, io li voglio molto bene a loro, perché sono molto simpatici, eccetera, ma allo stesso tempo mi fanno un pochino di paura, soprattutto... Quando mercoledì si arrabbia. Quella là, quando si arrabbia, è proprio una pazza. Vediamo un attimo. Ok, qua c'è un'altra piattaforma. Ma scusatemi, io non capisco. Perché dobbiamo seguire delle torce? Cioè, nel senso, perché queste torce portano uh, verso la casa? E <gasps> perché lì c'è Mortisia Adams? Ok, siamo vicini alla casa. E... Boh, proviamo ad entrare. Oh, ok, si sono accese le luci. Sembra una casa molto ospitale. Cioè... Mi piace, devo dire Guardate È pieno di cose librerie, eccetera Sembra veramente una casa molto ospitale e carina Cioè, non è brutta Cioè, io mi aspettavo che magari la casa della famiglia Adams Sapete, fosse un pochino peggio Ma scusate un attimo, aspettate Sbaglio o qui C'era tipo mortise Perché io la vedevo da lì, tecnicamente Da quella piattaforma lì Qui mi pare che ci fosse mortise Dove, caspita, è finita E poi che caspita è sto coso? Scusatemi un attimo Ehm... Uh... Ortisia Gomez. Cosa? Um, ok, credo che questa fosse la stanza che tipo non dovevamo vedere, vero? Purtroppo credo di sì. E questo è un ascensore. Si sale? Direi che si sa. No! No, no, no, no, no! Uh, mercoledì, per favore, aspetta, aspetta Non volevo entrare nella casa dei tuoi genitori eh, Dove facevano cose sozze No, per favore, per favore, ascoltami Sono un essere umano, io sono bravo Ok, um, dobbiamo andare Via, ok, ok, ok, ok Allora, uh, prima di andare da questa parte No, non posso saltare troppo Devo essere strabravo col parkour qua Via! Madonna, raga Ok, tranquilli, perché ricordatevi Noi siamo fortissimi, quindi uh, Ok, ok Oh uh, Olè, perfetto Ok, bene, è stato molto particolare come salto Quindi, ah cosa fai mercoledì adesso? Non puoi venire qua Comunque, um, ok, si deve andare da questa parte, mi sa Accidenti, perché vedo delle TNT lì davanti? <ride> Vedete ecco, i, i, i percorsi pazzi che mi fanno fare sti qua? Ma io non è che ho proprio la voglia di morire, scusatemi, eh cioè, posso dirlo che non ho la voglia di morire, andiamo! Non voglio parlare di questa cosa. Comunque, andiamo da questa parte. Saltiamo! Ok. Oh, ce l'ho fatta per fortuna. Bene, bene, bene, bene. Ce la stiamo facendo, eh. Tutti forza, in... forzissima. Perfetto, così, saltiamo così, ok. Vedete che siamo fortissimi noi col parkour, mamma mia, ragazzi. Allora, qui, praticamente, scusate, io cosa dovrei fare qua? Scusa, spiegatemi meglio, perché qua non ho ben capito! Cosa devo fare qui? Mi sa che mi devo droppare proprio in quel puntino di acqua che non so nemmeno se si vede nel video. Ok. Um, vabbè, facciamolo. Um. No, sembra. No, no, no, ti prego. Ok. Oh mio dio, oh, mio, dio oh, mio dio, mio dio, mio dio, mio dio. Che ansia! Che ansia del cavolo, basta, io non lo voglio mai più fare, sto coso. Vabbè, sentite, andiamo avanti perché questa casa veramente. Questo percorso comunque non ha senso. Cioè, a parte che, come caspita, ho fatto non vederlo, era in cielo. Cioè, forse dovevo alzare di più la testa. Ehm, ok, andiamo... Ah ah, ci sono altre torce? Ok, perfetto. Allora direi di seguirle perché qua ah, sembra che le torce, i segreti, i misteri non finiscano. Raga, eh, credo di aver appena visto qualcosa. Credo che lì ci sia mercoledì Adam. Facciamo così, facciamo finta di fare niente. Oh mio Dio, sta effettivamente lì dietro e mi sta guardando. Oh mio Dio, la, questa è la cosa più inquietante e paurosa che io abbia mai potuto vedere, vi prego, fate, facciamo finta di niente, andiamocene via Non mi sta più vedendo? Ok, non mi sta più vedendo, per fortuna Ok, qui che cos'è che c'è? Vediamo, questa è un'altra casa E qui, uh, uh, caspita, dovrebbe essere questa cosa, scusatemi Vabbè, è un pezzo di, di qualcosa di nero, non ho capito Cos'è esattamente? Vabbè qua ci sono un po' di materiali che potrebbero anche tornarmi utili in effetti Perché io non è che ne abbia tantissimi in questo momento uh, Fornaci Vabbè sentite una fornace me la prendo anche Anche la crafting No, la crafting table non c'ho voglia Però andiamo avanti Continua! Qui vedo altro sangue E eh, volevo dire ketchup. ketchup Perché eh, solo il ketchup va bene E lì vedo qualcosa Lì vedo sicuramente un ascensore Però vedo anche un'altra persona Allora io direi di prima di tutto prendere un po' di cibo Ok perché non so dove starò per andare Quindi direi che il cibo ci serve Anche se in realtà ne ho 64 quindi non è nemmeno un problema in realtà Però volevo un attimo esplorare questa parte perché cioè... ah! Ma che caspita siete voi Madonna ma raga ma mi ha fatto il scherone Assurdo E qua c'è una spada in diamante che ovviamente prenderò Allora signora guardia non si permetta mai più perché io ho preso veramente un infarto ma eh, va bene, allora, qua c'è gente poco raccomandabile, raga, Facciamo, diciamo che è poco raccomandabile E va bene, non so che cosa lei ci stia facendo qui, se vuole l'aiuto eh, Dai, ho fatto una buona azione per la signora che non so come sia caduta nel pozzo, ma ho fatto una buona azione Facciamo finta che questo villaggio da psicopatici lo ignoriamo e entriamo direttamente qua nel percorso, va non si vede niente Scusate ma ho dovuto togliere la shade Perché veramente non si sarebbe visto assolutamente niente Questi sono dei blocchi effettivamente molto luminosi E qua sotto um, Vedete quella parte nera Quello tecnicamente penso Da, da quanto ho imparato dai miei uh, Vari anni di esperienza Di percorsi maledetti Che dovrebbe essere il void e questo Void è molto particolare perché ti ammazza ovviamente. Cioè praticamente questo è sotto proprio la Bedrock. Quindi se noi ci cadiamo è finita proprio per sempre. Ciao. Non voglio avere niente a che fare con lei, raga. E questa è una mercoledì enorme. Cioè proprio... È... Che mi fa tipo due cuori e mezzo di danno. E, e io peraltro se la picchio vedo che non succede effettivamente niente. Io... Vorrei anche entrare, allora facciamo così Dato che mi sembra effettivamente uh, Super Chad <ride> Direi di, di, di proprio skipparla, ok? Cioè proprio scappare via Così, così, così, così, via, via, via, via via, via, via. Ah, scappa, scappa, scappa, scappa, via <ride> Ok, ok, tutto bene Tutto bene, quel che finisce bene uh, Oh porca Di quella puzzarda scurreggia maiala Che caspita dovrebbe essere Questa cosa, perché è così pieno di Squadri. Vabbè, lì c'è un ascensore, quindi io direi di andarcene Pronto? Ok, credo che qui invece ci sia un blocco invisibile, vero? E mi sa di sì, eh, raga, mi sa di sì Ok, quindi, um, questi quadri secondo me vogliono dirci che praticamente ci dovrebbe essere una sorta di porta Quindi, um, secondo me direi... Lo sapevo, lo, cioè ve l'ho detto che io sono l'esperto più ricco del mondo. Che in realtà non è vero, non sono ricco, però... <ride> cioè, facciamo finta di sì. Usciamo! Ok, perfetto. Um, oh, oh, oh. Qui ho trovato un'altra cosa, però vi devo dire. Questo mi sembra, credo, un altro mistero. Perché è tutto così in, in ketchupato? In ketchup... Allora, um, stanza dei segreti di mercoledì. Mano ha cominciato a comportarsi in modo strano. Non riesco più a controllarla. Cerca di uccidermi! Forse dovrei ucciderla prima io. Vabbè, si sa che con mercoledì non si deve scherzare, comunque. Mano è diventato un mostro. Aiuto! Ma come un mostro? Ma Mano, ma... Ma, ma, mercoledì, ma poi perché? Cioè, allora, è tutto così strano, ecco. Direi che quest'ultima nota è la più inquietante di questo video. Cioè, mano che impazzisce che vuole uccidere la sua famiglia. Ma che strano. Sai che dobbiamo scavare più a fondo di questo mistero. Scrivetemi nei commenti se dobbiamo continuarlo. Iscrivetevi al canale, per favore. Lasciate like, grazie. Siete i migliori.